Avete mai pensato cosa potrebbe succedere tra mille anni? Come saremo noi umani? Quanto lontano andremo nel viaggio dell'evoluzione? Cosa dicono gli scienziati sul nostro futuro? Scopriamolo insieme. Uno degli obiettivi più ambiziosi sarà quello di estendere la vita dell'uomo. La soluzione sarà la nanotecnologia, che offrirà nanorobomedici che serviranno a proteggere il nostro corpo da virus e batteri attraverso questa tecnologia, gli scienziati saranno in grado di curare diverse malattie, tra cui il cancro. E questo ci porta verso il prossimo punto, l'immortalità. Nel 1800 la vita media di una persona era di 37 anni, ora è di ben 80 anni. Se vogliamo continuare a spingere questi limiti, tutto dipende da noi. Un futuro fuori dalla Terra è un po' triste, ma non è da considerare la peggior opzione. Il nostro pianeta potrà essere distrutto da disastri o forse le risorse naturali si potrebbero esaurire. In quel caso cominceremo a cercare la nostra nuova casa. Marte sembra essere un buon punto di partenza. I nostri futuri vicini potrebbero essere robot intelligenti creati da noi. Probabilmente nel futuro ci potrà essere una vera e propria fusione tra robot e umani. Alcune parti del nostro corpo potranno diventare meccaniche artificiali, Nonostante tutto, non ho considerato il fatto che nel lontano futuro nulla di questo potrà accadere. Con una certa probabilità potremo diventare schiavi di una civiltà aliena o di robot ribelli. O forse scoppierà una guerra nucleare che potrebbe portarci alla distruzione. Ho cercato di avere una visione ottimista del nostro futuro e delle speranze dell'umanità, ma chi lo sa, tutto può accadere nei prossimi anni. E voi che ne dite, come sarà per voi l'anno 3000?